Studia il fascio di di equazione k più 2x meno 1 meno 2ky più 5 uguale a 0, indicando con A la retta del fascio che non viene rappresentata da alcun valore di k. Quindi moltiplichiamo e poi raccogliamo k. Avremo kx più 2x meno y più 2ky più 5 uguale a 0. Raccogliamo i termini senza la, il k. 2x meno y più 5 più k che moltiplica x più 2y uguale a 0. Queste due sono le generatrici. Mettiamo le generatrici a sistema per trovare il centro del fascio. Quindi 2x meno y più 5 uguale a 0, x più 2y uguale a 0. Dalla seconda equazione cerchiamo la x, x uguale meno 2y, sostituiamo nella prima, e abbiamo meno 4y meno y più 5 uguale 0. Da questa troveremo meno 5y uguale meno 5, quindi y uguale 1. Sostituiamo nella seconda e avremo x uguale meno 2. Il centro del fascio sarà meno 2, 1. Chiamiamo con A la retta che non è rappresentata da nessun k, quindi la generatrice che sta dentro questa parentesi qui. Questa è la x più 2y uguale a 0. Punto b. Determina la retta r del fascio che interseca l'asse y nel punto avente per ordinata la soluzione positiva dell'equazione t alla quarta meno 4 t alla seconda uguale a 0. Raccogliamo t alla seconda, t alla seconda per t alla seconda meno 4 uguale a 0. Questa è una differenza di quadrati, quindi t alla seconda per t più 2 per t meno 2. Quindi le soluzioni sono t uguale a 0, t più 2 uguale a 0, t meno 2 uguale a 0. Quindi da questa abbiamo t uguale meno 2 e da questa qua t uguale 2. La soluzione positiva è questa qui, t uguale 2, da interpretare come ordinata, quindi come y. Allora, la retta deve intersecare l'asse Y nel punto, chiamiamo punto P, quindi se appartiene all'asse Y avrà ascissa 0 e ordinata 2 che abbiamo appena trovato. La retta appartiene al fascio, quindi cosa dovremmo fare? Semplicemente utilizzare l'equazione della retta passante per due punti, quindi passante per il punto C centro del fascio e il punto P02. Quindi retta R, x meno 0, fra meno 2 meno 0 è uguale y meno 2 fratto 1 meno 2 da qua troviamo che x fratto meno 2 è uguale qua viene meno 1 quindi meno y più 2 sposto il 2 dall'altra parte e cambio il segnale y quindi avremo y uguale mezzo x più 2 in forma esplicita retta r y uguale un mezzo x più 2. Oppure moltiplicando tutto per 2 e spostando a sinistra avremo in forma implicita x meno 2y più 4 uguale a 0. Punto C. Individuo la retta S del fascio di equazione x più k più 1y meno 3 più k uguale a 0 perpendicolare alla retta R. Quindi S deve essere perpendicolare ad R. Uso la tecnica vettoriale, quindi cosa facciamo? Scriviamo la retta del fascio e la retta R in forma implicita una sotto l'altra, quindi x più k più 1y meno 3 più k uguale a 0, e sotto x meno 2y più 4 uguale a 0. I coefficienti della x e della y sono le componenti del vettore perpendicolare alla retta, quindi se le due rette devono essere perpendicolari tra loro, il prodotto scalare tra questi due vettori dovrà essere nullo. Quindi moltiplichiamo le componenti, quindi i coefficienti della x e i coefficienti della y tra loro. Li sommiamo e li poniamo uguali a 0. 1 per 1 è 1, meno 2 per k più 1 uguale a 0. Da qua abbiamo che 1 meno 2k meno 2 è uguale a 0, quindi 2k uguale meno 1 quindi k uguale meno un mezzo sostituiamo adesso k nel k del nostro fascio per trovarci l'equazione della retta S quindi per trovarci S abbiamo x più meno un mezzo più 1y meno 3 meno un mezzo uguale a 0 quindi x più un mezzo y meno 7 mezzi uguale a 0 moltiplico tutto per 2 e avremo l'equazione della nostra retta S S 2X più Y meno 7 uguale a 0 oppure in forma esplicita Y uguale a meno 2X più 7 prima di passare al punto D ci richiede la retta B del secondo fascio che non corrisponde a alcun valore di K allora scriviamo moltiplichiamo praticamente tutto e raccogliamo K da qui abbiamo x più y meno 3 più k che moltiplica il k moltiplica la y e c'è questo k qui quindi y più 1 la retta b che non corrisponde al alcun valore di k sarà questa qui y più 1 uguale a 0 quindi ce la scriviamo qua accanto b y più 1 uguale a 0 vediamo il punto d Calcolo l'area del quadrilatero convesso individuato dalle rette R, A e della retta B, che abbiamo calcolato poco fa. Questa retta B non corrisponde a alcun valore di K del secondo fascio. Disegniamo il nostro piano cartesiano e disegniamo le nostre rette. Partiamo dalla retta B, quindi y più 1 uguale a 0, cioè y uguale a meno 1. Questa è la nostra retta B. Disegniamo la retta S. Quindi abbiamo termine noto 7, andiamo al punto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi coefficiente angolare meno 2, quindi andiamo a destra di 1 e sotto di 2. Questa è la nostra retta S, che interseca la retta B in questo punto qui, che è coordinate 4, meno 1. Disegniamo la nostra retta R. La nostra retta R ha termine noto 2, andiamo qui coefficiente angolare è un mezzo quindi andiamo a destra di 2 e in alto di 1 oppure sinistra di 2 in basso di 1 questa è la nostra retta interseca la retta S nel punto di coordinate 2, 3 adesso disegniamo la nostra retta A la mettiamo in forma esplicita e avremo che y è uguale a meno un mezzo x quindi parte dal punto che è l'origine, non ha termine noto e ogni volta che vado a destra di 2 devo andare giù di 1 quindi destra di 2 giù di 1, destra di 2, giù di 1, oppure sinistra di 2, in alto di 1, che cioè, è la mia retta a. La retta A incontra la retta R nel punto meno 2, 1. Devo calcolare l'area di questo quadrilatero, quindi questa parte qua in azzurro. Come facciamo a calcolare l'area di questo quadrilatero? Conviene racchiuderlo dentro un rettangolo, quindi creiamo un rettangolo di questo tipo qui. Trovo l'area del rettangolo, trovo l'area di tutti questi triangoli, rettangoli e togliendo l'area del rettangolo, l'area di questi tre triangoli rettangoli, trovo l'area del quadrilatero. Allora abbiamo che il rettangolo ha come base 6 e come altezza 4. Area del rettangolo 6 per 4, 24. Poi questo triangolo qui ha come base 4 e come altezza 2, ha come area 4 per 2 diviso 2, cioè 4. Questo come base 4 e altezza 2, quindi stessa area di prima, area 4. Questo come altezza 4 e come base 2, stessa area di prima, 4. Quindi Per trovare l'area del quadrilatero basterà fare 24 meno 4 per 3, cioè 24 meno 12, cioè 12.